Ciao ragazzi e ben ritrovati! Oggi in questo tutorial voglio analizzare insieme a voi la canzone dei Modà, Quelli come me. Allora, la parte ritmica è molto semplice. Bene o male sia le strofe che i ritornelli hanno la stessa ritmica, quindi la analizziamo lentamente. Allora, la velocità del brano è 63 bpm, noi adesso analizziamo la prima strofa a velocità ridotta, cioè a 50 BPM. 1 2 3 e via. 1 2 3 4 1 2 3 Come vedete, il rullante è sempre su 2 su 4, quindi non ci sono variazioni. La cassa sull'1, sulle varie del 2 e sul 3 ed eventualmente anche sulle varie del 4. Come vedete, la prima delle due misure ha anche la cassa sulle varie del 4, mentre la seconda chiude con il rullante sul 4. Stessa cosa è la ritmica del ritornello. L'unica differenza è che io apro il charleston per variare un po' la dinamica. Allora, nel brano troviamo alcuni fill, li andiamo a analizzare uno ad uno. Il primo che trovate è quello che vi porta dalla prima strofa al primo ritornello, ed è molto semplice. La struttura è questa, cassa sull'1, rullante sul 2, Cassa sulle varie del 2 e cassa sul 3. Dopodiché sul 4 abbiamo un lancio che sono due sedicesimi e un ottavo. Rullante, tom e timpano. 1, 2, 3 e four. via. One, two, three, Ritornello che si divide in due parti. Tra la prima e la seconda parte troviamo un altro fill. La struttura iniziale è sempre la stessa, cassa sull'1, rullante sul 2, cassa sulle varie del 2 e sul 3, sulle varie del 3 parte il nostro rullo tutto in sedicesimi e sul rullante. 1, 2, 3 e via! 1, 3, 4. In questo rullo io eh, parto leggero e cerco di aumentare un po' la dinamica. Questo stesso rullo lo troviamo tra la seconda strofa e il secondo ritornello. E poi anche prima della solo. Arriviamo al nostro solo, due giri e due fill abbastanza simili. Vediamo il primo, ritmica di base sempre la stessa. Sul 3 e sul 4 abbiamo sedicesimi tutti su rullante. Quindi un altro rullo simile a quello di prima, anche qui giochiamocela con un po' di cambio di dinamica. 1, 2, 3. E via One, two, three, sul secondo giro invece il nostro fill cambia leggermente sul 3 sempre 4 sedicesimi sul rullante sul 4 ci spostiamo su il primo tom quindi due sedicesimi sul primo tom dopodiché raddoppiamo in 32esimi e lo dividiamo due colpi sul secondo tom e due colpi sul timpano two. 3 Three. e via! Ok, il finale, quindi sull'1 e sul 2 stessa divisione ritmica. Sul 3 abbiamo una figura sincopata che suona esattamente così. Ta ta ta ta ta, -ta. Quindi sul 3 suoneranno i primi due sedicesimi e il quarto. Sul 4, primo sedicesimo e gli ultimi due. Vediamola nel dettaglio. 1 e via. Anche qui la divisione viene fatta tra il primo e il secondo tom e il timpano. Penso di averla analizzata al meglio, vedete che non è per niente difficile, basta un pochino di allenamento. Mi raccomando, se fate fatica, rallentate ancora un po' i bpm e lavorate bene su quelle parti che magari vi riescono un po' meno. Dopodiché mettete tutti insieme e buon divertimento. Non dimenticatevi di scaricare la parte dal link che trovate qui sotto. Se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale e continuate a seguirmi e magari mettete anche un bel like. Non mi resta che salutarvi per oggi e augurarvi come sempre un buon groove. Alla prossima. Ciao!